Buon Natale maresciallo! Buon Natale, sì, don, don Matteo. Matteo, don Matteo! Maresciallo, Pippo, buon Natale! Ciao maresciallo! Buon Natale! Quante Don Matteo ci sono? 12! Don Matteo, 12! Buone feste in famiglia, ci vediamo presto! Don Matteo, i nuovi episodi, a gennaio, su Rai 1. Sì, ma perché aspettare Don Matteo quando può avere Tot Matteo? non finiscono mai con il Christmas Special di Dot Matteo. Sabato 4 e domenica 5 gennaio in diretta sulla Fornace TV e lunedì 6 gennaio dalle 14.30 su YouTube. Finisci le feste alla grande, passa la Befana con Dot Matteo.